Dovremmo star registrando adesso, chissà se l'audio funzionerà. Proviamo a fare un esercizio sulla ricorsione, che almeno a detta di quelli che sono venuti a fare domande a me o a Marco, sembra essere uno degli argomenti in qualche modo più ostici. Allora, l'idea della ricorsione di per sé non è particolarmente complicata. Noi usiamo la ricorsione come meccanismo per esplorare in modo sistematico uno spazio di ricerca. La condizione in cui ci troviamo per poter usare la ricorsione è fondamentalmente sempre la stessa. Noi siamo in grado abbastanza semplicemente di capire di, di costruire una soluzione. La costruzione di una soluzione avviene attraverso piccoli passi. Questi piccoli passi sono tutti uguali, tranne i dati su cui eh, operano, però diciamo che il tipo di passo è sempre lo stesso. Noi siamo in grado di costruire una soluzione facendo un insieme di piccoli passi e eh, quello che noi riusciamo a fare è mettere insieme tutti i possibili piccoli passi per esplorare in modo sistematico lo spazio di tutte le possibili soluzioni e questo è fondamentalmente il modo per in cui noi usiamo o abbiamo bisogno di usare la ricorsione quindi enumerare una serie di soluzioni, tutte quante all'interno di questa serie di soluzioni quello che noi ci possiamo trovare a fare sono molto spesso due sole cose la prima cosa è eh, quando noi cerchiamo una possibile soluzione ad esempio uscire dal labirinto ci interessa uscire Punto. Una volta che siamo usciti abbiamo risolto il nostro problema. Il, la seconda cosa è, eh, che ci troviamo a fare talvolta è trovare il massimo, la soluzione ottima. Questo di nuovo è un problema estremamente comune, noi siamo in, eh, in grado di costruire una soluzione, ma siccome non siamo in grado di vederle tutte o di avere un sistema intelligente, non sappiamo se la soluzione che stiamo trovando è la migliore o ce ne sono altre di più efficienti. Quindi di nuovo abbiamo bisogno della ricorsione per provarle tutte e fra le tutte scegliamo la migliore. In questo secondo caso eh, concetti come il bound diventano fondamentali, perché se noi riusciamo a capire che da un certo punto in avanti non troveremo sicuramente una soluzione migliore di quella ottima fino a quel momento, a quel punto possiamo lasciare stare. Però diciamo, il cuore della ricorsione è assolutamente è solo lo stesso. Aspettando Eclipse, allora il, il, il, il cuore della ricorsione è sempre e solo lo stesso. Faccio un piccolo passo, eh, scusate, eh, sono in un certo stato, guardo quali sono i possibili prossimi passi che posso fare. Per ognuno di questi lo faccio, chiamo la ricorsione, torno indietro. Allora, la ricorsione, a differenza della, della maggior parte dei programmi che dovreste aver visto in questo corso, nei precedenti corsi di programmazione, eh, fa molto spesso eh, uso di variabili globali. Non, non voglio, non posso memorizzare tutte tutti i dettagli della ricorsione in ogni, in ogni passo, e quindi quello che faccio è tenere come da parte una, una grossa serie di variabili globali che rappresentano lo stato del, del, del, del mio sistema il passo della ricorsione significa modifica questo passo il tornare indietro significa rimetti questo passo come era prima talvolta si può fare tutto con variabili locali mi sembra che voi con Fulvio nell'esempio delle parole abbiate visto tante variabili locali il vantaggio di usare le variabili locali è che non è necessario rimettere a posto le cose quando voi uscite dalla ricorsione. Perché lo stato del sistema è in una variabile locale e quindi, eh, semplicemente, quando la funzione esce, avete, eh, usato tutte le avete pe perso lo stato e il tutto viene ripristinato come era prima. Allora, una, una cosa che... Eh, Potremmo provare a fare e ad esempio uh, ditemi se avete qualche cosa che volete, che volete fare in, con, uh, con la ricorsione. Uh, possiamo vedere se il, uh, espandere tutte le possibili giocate al totocalcio. Io ho una schedina, quindi nelle varie, nelle 13 posizioni può avere 1, 1x, 2, una singola, una doppia o una tripla e quello che voglio fare è espandere tutte le, eh, tutte le possibili giocate. Questo è un problema della serie espansione. Eh, un problema in cui io, a, a tut, proprio oggi o, o abbiamo ricevuto di nuovo una domanda è la generazione de, degli anagrammi. Non so se volete provare a riguardarlo visto da, da un'altra persona o preferite volete provare un altro, un altro esempio di, di, di, di ricorsione. Non tutti assieme per favore? Un altro, allora, una cosa che è un, un, un problema in cui fra l'altro si può usare il, il, il concetto di bound, ed è un problema estremamente semplice da raccontare, è eh, questo. Io ho un numero, n. Allora, qualsiasi numero può essere espresso come somma di quadrati. Ad esempio 43, oppure facciamo 40, 40 è 6 per 6 più eh, 36 più 2 per 2, quindi 36 più 4. Quindi ogni numero può essere espresso come somma di quadrati. In ogni caso qualsiasi numero può essere visto come 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 e 1 è il quadrato di 1, quindi... In ogni caso sono sicuro, qualsiasi numero, di poterlo esprimere come somma di quadrati. Eh, esistono, credo, delle, delle persone, dei matematici che hanno dimostrato che eh, probabilmente bastano quattro numeri per esprimere qualsiasi numero come somma di quadrati. Però questo è un dettaglio. Allora, proviamo a pensare, senza sapere questo dettaglio matematico che bastano quattro numeri per esprimere qualsiasi numero, senza sapere questo, come potremmo esprimere un numero come somma di quadrati? Con il minor numero di termini possibili? Allora, questo è di nuovo un tipico esempio di eh, problema in cui io so costruire una soluzione, perché prendo un numero, calcolo un quadrato, vedo quanto mi resta, quello che mi resta provo a fare un, metterci dentro un altro quadrato e vado avanti così, quindi io una soluzione riesco, riesco a, a, a costruirla senza nessun problema, e so ad esempio che se parto dal numero 40, io potrei iniziare facendo 1 al quadrato più scompongo il, 41, eh, il 39, scusate, oppure 2 al quadrato e poi scompongo il 36, 3 al quadrato e scompongo quello che rimane, eccetera, eccetera. Quindi io come costruire una soluzione lo so, come controllare se una soluzione è migliore dell'altra lo so, perché vi basta vedere il numero di termini. Eh, come tirar fuori tutte le possibili soluzioni invece mi mette in difficoltà. e per trovare la soluzione ottima, tendenzialmente devo provare tutte le possibili combinazioni. Perché magari c'è un numero che io posso esprimere come 72 e 36 più 36, però se io vado a prendere il più grande quadrato, poi in realtà mi servono più, più numeri. Quindi questo è il, il tipico esempio di problema che è facile da capire, mi confermate che è facile da capire, è chiaro, è chiaro per tutti il problema prendere un numero e esprimerlo con il meno termini possibili come somma di quadrati. È facile da capire, ci aiuta, possiamo vederlo come un esempio di divide e timpera, io vedo un problema come un problema, trovo un numero e poi un problema più semplice che è scomporre la, il secondo, il secondo quello che mi rimane. Uh, diciamo, a tutte le caratteristiche per essere un esempio perfetto di ricorsione allora scriviamo la solita solito mantra qui eh. No. Perché mi dà questi errori? Qualcuno di voi è la prima volta che faccio partire Eclipse qua sopra, quindi... che mand Java 8. Però. Vabbè, ma adesso poi ci mettiamo a guardare. Allora Abbiamo la nostra funzione Allora, il, dimmi, sì certo, allora... c'è un font che è quello base potrebbe essere questo Che parta. Allora, intanto provate. proviamo Perfetto. Allora, eh, innanzitutto la funzione ricorsiva. Eh, dobbiamo pensare a che cosa usiamo se abbiamo bisogno di un parametro della funzione ricorsiva e quale può essere il parametro della funzione ricorsiva. Allora, una cosa che viene usata molto spesso è il passo, il passo della ricorsione. Questo viene usato molto spesso. E diciamo, viene usato quando io sto usando la ricorsione con delle strutture dati globali in memoria. E il passo della ricorsione mi aiuta a capire cosa sto facendo, eventualmente una serie di array, qual è la posizione in cui devo scrivere, eccetera. Approccio diverso, quello che avete visto con, con Fulvio nel primo esempio di ricorsione, che è gli anagrammi. Eh, vi portate dietro tutto lo stato come variabili locali e quindi a questo punto i parametri sono molto più grossi chiaramente il tutto è più pesante dal punto di vista computazionale e più semplice dal punto di vista dell'implementazione può essere più semplice perché non ho il problema del backtracking cosa preferite, preferite fare? Struttura dati globale. Allora, nella mia classe main quindi avrò da qualche parte un intero che mi dice il mio numero, quanto deve essere grande il mio numero, qual, non quanto deve essere grande, qual è il numero che io voglio in qualche modo eh, scomporre come, come somma. Di, eh, come somma. Poi mi servirà un, un vettore, ad esempio, che mi tenga traccia di quali sono i numeri primi che ho trovato fino a quel momento. ma questi dettagli qui poi li, li lasciamo in un secondo tempo e il, la ricorsione che cosa può aver bisogno di un intero che mi dice qual è il, il passo ma forse neanche questo allora che cosa deve fare la procedura ricorsiva tendenzialmente la procedura ricorsiva cerca, deve fare un passo nella costruzione della soluzione. Allora cos'è un passo nella costruzione della soluzione? È trovare un numero il cui quadrato è comunque più piccolo di gol, considerarlo uno dei fattori, sottrarre il quadrato di quel numero dal gol e poi richiamare la ricorsione. E una volta, volta richiamata la ricorsione per tornare indietro cosa deve fare? Beh, deve prendere quel numero e risommarlo al, al gol, in modo da rimettere il gol come era all'inizio. Siete ancora qui? Allora, questo potrebbe essere un, un un esempio di ricorsione, io faccio un passo, risolvo il problema più semplice e torno indietro di un passo. Volete provare a, a, a farlo? Vogliamo provare a farlo insieme? Io continuo ad avere qui tutti questi punti rossi che non mi piacciono particolarmente. Ma, eh, allora. La ricorsione al passo zero. Ok, allora quando chiamiamo la ricorsione al passo zero abbiamo detto che cosa fa? Beh, cercherà di trovare tutti i possibili singoli passi che può fare in quel momento. Allora, che cos'è un singolo passo? Un singolo passo vuol dire trovare un intero il cui quadrato è ancora minore di gol. Quindi... Tutti gli interi, tali per cui il quadrato del, eh, del numero è ancora minore del gol, che cosa devo fare? Devo fare il passo, chiamare la ricorsione e tornare indietro. Quindi, fare il passo è semplice. Questo è fare il passo. Io sottraggo da gol il mio eh, passo attuale poi chiamo la ricorsione un passo dopo e quando torno indietro beh, devo risommare l'elemento eh, che ho tolto dal mio, mio gol quindi Errore, un errore estremamente comune che viene fatto quando si usa la ricorsione è quello di cercare di fare una procedura che fa più passi. Dovete entrare nell'ottica che la vostra procedura ricorsiva fa un unico passo e poi chiama la procedura. Ed è la ricorsione, per come è organizzata, che vi permette di fare un passettino alla volta. Tutto questo è ancora molto molto incompleto perché cosa cosa manca allora, sicuramente manca il, eh, la condizione di terminazione quindi e in qualche modo manca anche il eh, in memorizzare la mia soluzione la condizione di terminazione è molto semplice qual è? la condizione di terminazione è quando goal è uguale a zero. io ho la, la, la somma dei miei fattori è uguale a Goal, quindi non, non ha più senso andare avanti. E quindi in questo caso dovrò fare qualcosa, ma, adesso, ma poi vedrò esattamente che cosa. Mentre se posso ancora fare dei passi, vado a vedere tutti i passi che posso fare e provo a mettere la mia soluzione. Adesso, eh... perché non riesco a... e ne cercherò adesso di mettere a posto java 8 intanto continuiamo, continuiamo a scrivere Allora, nel main, o meglio, quando eh, nel, nella, nella funzione start, una cosa che posso fare è di effettivamente andare a fare il new della mia lista di fattori. E lì non mi serve nient'altro che una array list, va benissimo, un linked list, qualsiasi cosa che mi tenga traccia di eh, quali sono i fattori che ho trovato fino a quel momento. E Quello che devo fare è in questo punto andare a aggiungere il mio elemento alla lista e in questo punto andarlo a rimuovere quindi appendo T rimuovo ultimo T e in questo caso qui stampo lista fattori allora quello che eh, manca ancora è cercare di, eh, quando, qualcuno di voi con più consuetudine di eclipse mi aiuta a risolvere questo problema, così... Faccio dirgli di usare la... qualcuno di voi ha una java build path dove lo trovo? window preference java build path questo Questo. Ok si sta bloccando. Allora, quello che io devo fare quando ho trovato effettivamente una soluzione nel una, una valida soluzione a parte stamparla. Eh, quello che posso fare è controllare se la soluzione è più lunga della, eh, più corta della soluzione migliore trovata fino a quel momento. In questo caso, se la soluzione è più corta di quella, della soluzione migliore trovata fino a quel momento, devo memorizzare la soluzione corrente come soluzione ottima. Questo vuol dire che avrò bisogno di un'altra variabile globale, oltre alla variabile globale che io uso per memorizzare la soluzione corrente l'altra variabile globale mi servirà per memorizzare la soluzione ottima trovata fino a quel momento quindi avrò bisogno di un'altra lista di nuovo un array list va benissimo e dovrò semplicemente ricopiarla ogni volta di nuovo fate attenzione che nella, eh, nelle, nelle, nelle procedure ricorsive quello che succede molto molto di frequente è che la soluzione corrente sia una variabile globale e io vada pian pianino a costruirla un pezzetto alla volta se qualcuno di voi ha provato a farlo dovrebbe più o meno funzionare e, e mentre questo computer si risveglia io posso... Qualcuno ha provato a farlo e funziona? Build up del progetto, well, cosa faccio? Esco, ok. okay D'accordo, destro qui, ok. Che era quello che, ok. Libraries, ok. Lo cancelliamo questo? ok wow perfetto, grazie mille adesso si è ribloccato ma tipo già integra come? Syntax error quale vale il risorse no dovrebbe essere la 8 va bene uh, comunque andiamo avanti il, il, uh, a questo punto qui quello che devo fare quando avrò la list factor e poi avrò bisogno della lista che mi dice best che è quella che trovo quando ho il, il uh, Meglio. E a questo punto nel mio start dovrò crearmi queste due variabili, ma in realtà sì, tutte e due tendenzialmente, quindi... Eh... Qua, e quindi avrò bisogno anche dell'array list o di un'altra lista qualsiasi e poi di nuovo factors best quando lo quando, quando lo trovo allora tutte le volte che metto qualcuno, devo appenderlo. Per appenderlo come devo fare? Beh. Factors. Aggiungo al mio elenco il T, Quando lo rimuovo, vi ricordate qual è la funzione per rimuovere l'ultimo? Vi ricordate la funzione per rimuovere l'ultimo? Impossibile. del resto io ho in effetti in step l'indice a cui sto lavorando quindi rimuoverlo potrebbe non essere così significativo come add in realtà potrei mettere set perché in realtà io sto lavorando nella posizione step e ho questo numero t, il che vuol dire che quando ho raggiunto il goal stampo qual è un possibile soluzione. Ecco qua. Allora, già questo dovrebbe essere abbastanza per comunque qualcosina fare. Magari quaranta è eccessivo come numero, vediamo che cosa otteniamo. assolutamente nulla perché non, non ho chiamato no. m.start Allora, non mi ricordo come si fa ad avere un array di dimensioni, di elementi. Dovrebbe eh, dovrebbe essere nel costruttore però. Allora. il la set fallisce perché la, la, la dimensione è zero E' questo. ok Perché la set non funziona? No. ok eh, eh. esatto, come faccio ad allocare una lista di 999 elementi Adesso abbiamo, possiamo mettere un breakpoint qui e vedere come si comporta il nostro programma. Allora, la prima chiamata, il goal. 10 aggiungiamo il nostro step che è il nostro t che è 1 e il nostro goal diventerà 9 ricorsione andiamo avanti Aggiungiamo T che è 1 Ricorsione Aggiungiamo T che è 1 Intanto vedete che step aumenta Fin quando non arriveremo a qui è 10... Don't you un pochino in realtà un pochino in realtà uh <clears throat> quando gol vale vale o uguale vale vale vale vale vale vale tutte le possibili soluzioni che in questo momento riusciamo a trovare. Allora, scusate, ho dimenticato il minore o uguale, quindi partendo dalla prima soluzione, chiaramente dobbiamo arrivare a 10, sarà tutti uni, poi avrò un 2, questo qui 2 vuol dire 4 perché queste qui sono somme di quadrati, 2, 1, 2, 1, qui sono la ricorsione che va avanti, 1, 1, 2, 2, per questo è 2 per 2 4, più 2 per 2 è 4, fa 8, più 9 più 1 fa 10, e andiamo avanti con tutte le varie soluzioni fino a 1,3, che è la soluzione ottima, e lui continua ad andare avanti esplorando tutte le altre possibili soluzioni, fino all'ultima soluzione che trova che è 3,1, quindi tutte le soluzioni possibili. Allora questo ancora non mi va bene perché questo qui è una ricerca di un minimo, allora essendo una ricerca di un minimo quello che io devo fare quando l'ho trovato qui è vedere se la dimensione è, eh, se la soluzione è la soluzione minima trovata fino a quel momento. Quindi cosa, come lo posso confrontare? Beh, direi che ho bisogno di un... posso avere una variabile globale che mi dice qual è la soluzione minima, che a questo punto devo inizializzare nella, nella funzione start e quale potrebbe essere un ragionevole un ragionevole intero per eh, quale potrebbe essere un ragionevole valore per la variabile min factors ma gol più uno perché sicuramente qualsiasi soluzione ha al massimo gol termini perché anche se fossero tutti uni alla fine ha gol termini quindi min factors potrebbe essere gol più uno allora se step minore di min factors allora Posso creare una nuova array inizializzandolo, ma potrei direttamente inizializzarlo con tutti i valori dell'array corrente oppure faccio che metterceli dentro. Uh, come si chiama? factor beffer add e così qui stampo la uh, soluzione quello che ho trovato fino a quel momento come soluzione migliore e alla fine vediamo se posso stamparlo tutta quanta assieme distinguiamo fra outer best best forse no. best 3.1 la soluzione migliore è la soluzione 3.1 ah, forse devo anche segnarmi Okay. Uh, <coughs> devo, devo copiare la soluzione devo quindi uguale step e infatti 1,3 perché è la prima che ho trovato funziona eh, ci sono problemi su questo? adesso con tutto il tempo che ho perso all'inizio per rimettere in piedi un computer nonostante questo il codice è brevissimo allora riuscite a vedere come è possibile inserire un bound innanzitutto Vi ricordate il concetto di bound? Il concetto di bound mi dice che se durante, la, eh, se durante la ricorsione mi rendo conto che andrò a trovare una soluzione, tutte le soluzioni che andrò a trovare sono sicuramente peggiori rispetto a una soluzione che ho già, è inutile andare avanti. Allora, qual è? Qui, qui abbiamo un bound estremamente semplice. Mi dispiace se vi ho fatto addormentare. Qual è un bound semplicissimo qui? La lunghezza della soluzione. La mia procedura ricorsiva continua ad aggiungere fattori cercando di arrivare a un qualcosa che riempie il mio numero. Se io ho già una soluzione lunga 2, e sono già arrivato al terzo fattore, andando avanti un passettino alla volta sicuramente non troverò niente di meglio. Quindi il bound potrebbe essere inserito qui dicendo che se lo step è maggiore del uh, min factors, tutto sommato non ha alcun senso andare avanti vediamo un po' qui dovremmo continuare a trovare 1-3 possiamo anche provare a mettere un gol leggermente più grande 3, 9 per fare 90 per fare 81 cosa riesco a fare? Uno, 9 effettivamente funziona allora è possibile fare un altro enorme miglioramento qui Proviamo a, a contare quante volte chiamiamo la ricorsione. Allora, inseriamo una variabile qui. Steps. All'inizio, steps sarà uguale a 1, a 0, scusate, E alla fine facciamoci stampare quanti passi ha fatto la nostra procedura ricorsiva. 87542 passi per trovare che eh, 81 può essere espresso come 9 al quadrato, penso che voi avreste fatto prima, ci avreste messo meglio, eh, proviamo a togliere il bound... a togliere il bound e vediamo quanti passi ci mettiamo per arrivare sperabilmente alla stessa soluzione mm. direi che è lunghetto meglio, meglio del previsto addirittura il bound è un qualche cosa che permette di ottenere dei miglioramenti di prestazione veramente impressionanti, pensando a quanto ci costa inserirlo. E questo è uno dei grandi vantaggi di usare procedure ricorsive, perché io riesco a mettere dei bound tutto sommato in modo molto semplice. Comunque, torniamo al nostro bound, quando abbiamo il nostro bound in soltanto 77.000 passi, riesco a scoprire che 81 può essere espresso come 9x9. Qualcuno di voi ha un'idea... Eh, un'idea su come migliorare significativamente questo questo programma di nuovo non tutti assieme Se invece di partire dal più grande, dal più piccolo, partissi dal più grande, dalla radice quadrata del, del più grande, noi allora, innanzitutto proviamo a partire dal più grande. Quindi, per t che vada go, t per t che deve essere... maggiore o uguale a 1 meno meno t se t per t meno uguale a gol Facciamo questo. L'ideale sarebbe partire dalla radice quadrata del numero, però onestamente ho paura. 9. Abbiamo trovato, invece di. Abbiamo, ci siamo risparmiati un qualcosa come 77.000 eh, prove, semplicemente partendo dall'alto. Uh, possiamo provare anche con dei numeri più complicati e vedere che cosa viene fuori 142 può essere espresso come 9 al quadrato più 6 al quadrato più 5 al quadrato, spero, se qualcuno controlla ma potrebbe essere giusto, e l'abbiamo trovato soltanto in 5.000 tentativi, e questo è il più piccolo espansione, in, in, il, il modo in cui si può rappresentare il numero con il minor numero di termini come somma di quadrati. Bene, spero che questo vi abbia aiutato per la ricorsione. Scusate i problemi all'inizio e vi lascio a Fubio. Intervallo. Ma hanno, hanno fatto un lungo intervallo prima che io iniziassi, quindi possiamo, facciamolo breve adesso, esatto.